Oh mio dio, la nostra Yuko ha detto che preferisce la peschina. io. <laughs> <Good> condition. <laughs> <laughs> e ragazzi, abbiamo anche la crema pan di stelle. We are the fire. Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video, questo nuovo video in cui facciamo provare a delle giapponesi dei prodotti italiani e faremo provare anche la peschina che ci sarà la rivincita dello scorso video quindi vi presento Yuka che è la mia cameraman, avrete vista sicuramente, era anche nella puntata precedente e poi Yuko che è la new entry di oggi che avete visto nel mio viaggio a Kyushu della serie hashtag peschine, adesso facciamo assaggiare a Yuka e Yuko due buonissime eh, peschine Buon appetito! Oh sì! Amar, ho dato un giardigello. Oh sì? Antonio? Non te? <ride> si è seccata, ha chiesto alla nostra Yuko se si è seccata. Quanto è seccata? Quello di un tengola. Quattro per Yuka? Mm. Ha detto che se fosse da 1 a 10 darebbe un 4. This is supposed to be much better if you didn't keep it in the refrigerator. <laughs> ha detto che sarebbe stata molto più buona se non la tenevo in più. Questa serve qualcosa da averci dietro. Nan ten Giù Gemade. Quanti punti dai? In questo Io in questo terato, 2. 2 Due! Ah, col caffè dicono che sarebbe più buona Così, insomma Sì, hanno detto che con questa serve assolutamente da bere Proviamo, facciamo assaggiare altre cose eh, Cosa è hai? Di... Due, Kinder colazione più Itadakimasu Ah, ah quella è, è il cotto castella Ah mm. A Yuka è piaciuta Io non ho Eh, io Eh, non è Ah, bene. Oh mio Dio, la nostra Yuko ha detto che preferisce la peschina No, no, no, no, perché era troppo dry. Ah, ok, ha detto che alla peschina ha dato 2 perché era troppo dry. Mm. Se non fosse, se fosse stata più fresca avrebbe dato più punti Ok, mm. già, non te 5 5 punti, tu? Giù te, ok. Invece, Yuka ha detto che lo vorrebbe mangiare anche domani mattina. Ok, mettetelo. Schidiamo una cosa. Sono a no? Lo mangio io che è buona. Passiamo al Kinder Bueno. Ragazzi, dovete sapere che questo lo vendono anche in America. Wow, ok. Aggiù mettete a bere uno Yuko. Nanca Yuka, ma c'è che non è Yuko o Toyuka? No, mi è No, mi è So Mm. è crema di nocciole mm. allora, però anche per questo ci vuole il caffè ci vorrebbe il caffè ancora un 10? e questo anche 10 e tutto 10? anche questo da 10 punti ha detto che questo vabbè l'altro era più una brioche mentre questo è più un dolce ha detto che da tutti e due 10 Te, Nana. 7. 7 punti invece per Yuko, um. ed ha solo 7 perché ha detto che vorrebbe del caffè assieme. Ok, proseguiamo con la Kinder Delis. So, fiesta <pieri> ni'uomo, Kinder Fiesta prime uh -uh. feste? Fiesta, mi piace, fiesta. Yuka, Fiesta, vuoi Mai, ti avrei un po' di piacere. Ho fatto un condition. di piacere. Ma comunque, ma comunque, ho fatto un po' di piacere. Ma comunque, Penso che si stia tu? Okay. buona? Mm. Non è male? Cioccolato cake? Mm. Cioccolato cake? C'è mm, mm. anche in, in Giappone, mi hanno detto Però... subito. Cioccolate, Cho... ah, mm. eh? Cioccolate? Eh? Ma c'è una事o aiutata. Chocopai. Anche, anche il mio amico giapponese a casa ha detto che sembra la Chocopai. Poi oh, sì, quello è che cosa. Chocopai no kon ga osake ga kiteru nda. Ah, però la Chocopai sembra più la fiesta come sapore perché c'è più un sacche di un gusto di alcol. Un corpo di Ma anche con questa ci vorrebbe il caffè. Nan ten? Mmm, demo amai node 8 ten ぐらいかな。 6, 6 per Yuko e 8 per Yuka. Andiamo avanti con la girella. Che carine. Mm, carina, anche secondo me. Ankomaki, mi sembra. <sussurra> ankomaki. Sembra un ankomaki. Vi metto qui la foto. Hi. Tabemasu. Hi, Ah, arigato. Oh, io ho la parte di boh. Ah, devo <sussurra> bisogna mangiarla così, corre anche tetta veramente. Io mi faccio occupare già Mm. Continuano a dire che sembra un dolce giapponese che si chiama chocopai Quello è uscì? Mm. Che coni terune? La, la girella e la fiesta an, e la, la girella e la kinder del devo dire che hanno un gusto molto simile mm. che, che rispetto a quella di prima Che sembrava Questa sembra più una torta L'altra invece sembrava più una merendina La torta è fresca La <ride> mi ha detto, ma aspetta, ma tutte queste cose si possono comprare al supermercato? Le faccio sì, anche la peschina? Sì, e lei mi fa, ah, io preferisco quella di pasticceria. Pasticceria, <ride> si, sì, scusa che preferisce quella di pasticceria. Vabbè, oh ragazzi, così c'è ancora nanten? antenne. 6 la nostra Yuko da 6 e Yuka da 7 a Kinder Delis Era meglio Saki no Yatsu no Hoshikata. Ma demo si assomigliano E ragazzi abbiamo anche la crema pan di stelle La nostra Yuko già se lo ricorda <susurra> Nutella Mite <Devo, susurra> ad... <susurra> <Kirae da> tra... <susurra> Demo Kirai dottore Demo C'è tutto ciclo come i cogli rispondevere Sì no? Do? Mm. Mm. Ah hai detto che ce li sono dentro i biscotti mm. hai. Saksaku ah. vuol dire che è un po' che c'è dentro dei biscotti mm. Buona? Mm. Eh? Ah, ama... ah, preferisce la, la crema. la crema pandistella o al pandistella. Nante na Ha detto che gli dà 8 punti. Te yuko ga? Nana. E per, per Yuko invece sono 7 punti! Allora, ragazzi, questa è la classifica. La nostra Yuko preferisce tra tutti le peschine. Come potete vedere, i cimaschi. Mmm mmm e Però il sapore Mentre la nostra yuka la sua preferita era la Kinder colazione più Vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Abbiamo finalmente dato una rivincita E una nuova occasione alle peschine Grazie a tutti voi che avete messo l'hashtag I love peschina E vabbè seguite le nostre due donzelle Sul loro instagram ve li lascio qui Ci vediamo alla prossima puntata Ciao ciao, ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafinini in maggiori digital store Grazie